Ebbene oggi, per ciao volta. a tutti ragazzi, siamo Diamond X. Fermato 007 Siamo tornati su Super Paper Mario per l'ultima volta. Allora, abbiamo cancellato la parte delle mappe perché non abbiamo tempo. che okay? è, è, è troppo opzionale. Quindi, in questa parte andremo nel labirinto di livelli di, di svolta di là. Di svolta di qua, scusa. Quindi? Adesso armiamoci di Protezio e Bowser. Sicuro? sì. E And abbiamo 10 uh, di razioni di emergenza questo. che si possono portare nel labirinto che ti danno 50 di Allora, di bomba. Sì, allora. È solo questo? Sì, è lui. È sempre lui. Allora. Cercherò di sbrigarvi il più possibile, ma devo anche stare attento. Perché qui ora non si scherza. Ok? E allora um, Questa... no, diciamo Abbiamo provato tante di quelle volte. Cioè, o meglio, ho provato, tante di quelle volte. Con, con tutti tutte le cose possibili e immaginabili ma. Era impossibile, servono per, per forza i strumenti curativi. Non c'è la chiave. Lo so, sto cercando i nemici. Senza strumenti curativi adeguati questo livello è impossibile. Ok? Solo che noi non avevamo i soldi e, e allora abbiamo trovato un modo per fare. per far male soldi. Cioè, sì. uh, fare.. cioè.. Uh, vendere <truzione> le carte <clausole truzione> della margherita. Vabbè comunque abbiamo anche adesso 770 soldi che non sono fatto male perché se sbuca break voglio meglio bro. Non possiamo comprare niente. Possiamo comprare le cose. Brick. Non possiamo comprare niente. Non è vero. Non lo spazio Sì, intendo. Dopo che non, dopo, non usiamo qualcosa. Wow. Dov'è Però? Nel frattempo uccidi un po', che tanto poco fai le Uh, la tuga. no. Aspetta, sai che faccio con la maggiore? No, vieni qua la fuga Prendiamo questo. Un attimo quella, uh mm, andiamo la fuga Ok. Adesso posso anche preoccuparmi di meno di fare le velate, perché appunto ho un sacco di. Praticamente di... ho ho delle scorte per un totale di uh, 500, 500 punti di vita che sono, che sono tante volte i punti di vita bassi che ah io no. però, però devo pure stare attento al tante così. volte circa 8 e meno Circa vabbè significa che io posso posso praticamente per vivere 8 più vita 7. wow wow <ride> Ok, perfetto Una cosa carina sarebbe me poter mettere a schermo cioè, Poter vedere tutta la stanza del labirinto senza, Cioè, Tutta la stanza del labirinto quindi. Capito? No. Cioè, rimpicciolire l'immagine. Non si capirebbe nulla, ok? Si capirebbe benissimo. Oh. Cioè, nel senso tipo, premi un pulsante, non so più. Eh, e con più. più quel... al menu? Non Lo so, eh, no. Un, un, un, <ride> è un'ipotesi. Premi un pulsante qualsiasi, si che non serve a niente e, e la tutta la mappa intera ah mi sono appena ricordato questo lo devo fare due volte ah <ride> <ride> perché esiste perché okay. ma tu alomeo io ho cambiato centro. ehi mm, che ride ok, serio, meno male che questo è il livello era quello... ah no, lì era il tubo questo livello quando... no, no, usa il tubo di su, se c'è il tubo non c'è il tubo sì. sicuro? in questo livello spawni per forza su un nemico quando vai sul tubo oh no. secondo me è fatto apposta no, si sì. succede ogni singola volta tipo anche adesso eh, no, con Mario non, non sarebbe successo che c'entra Bowser indispensabile senza Bowser chi è che tira le, le cavolate. sono non esiste i esiste i non in questo gioco <ride> okay. ok prima decima stanza wow sono stato veloce. Prima decima stanza Vabbè, te lo prima decina di stanza completata. Perché hanno gli spasmi? <ride> <ride> <ride> gli gli stordini quando li Buono. <ride> <ride> <ride> Prova lo, lo stordino che sarà già <ride> porta. La, vuoi lasciare a me il lavoro di, di completare la vita? Vuoi lasciare a me un lavoro? <ride> almeno un lavoro è cioè, lavoro di commentare il cosa c'è da commentare? ah non lo so io la mamma di squirps io cosa dovrei commentare? Yeah. io cosa dovrei commentare secondo te un attimo solo me ne sono accorto squirps ha dei fratelli no quello è solo un dipinto squirps è l'unico squirps allora perché non... ci sono tanti squirps ha mangiato tanto cioccolato si sì, tanto adesso sì che faccio lì di usare tre bombe su questo poi faccio così e si fa decisamente prima ah, voi non avete idea di quanti video dobbiamo fare oggi e quanti non li riuscirò a fare dovremmo fare uh, sei video solo che questo video dura un sacco si sì perché dobbiamo fare due volte l'aperito quindi sono tipo tre ore ma c'è cioè, come facciamo a fare tre ore? non ce la facciamo <coughs> possiamo usare qualche app Perché uccidere eh, i nemici? Cioè abbiamo la chiave ah, non, non lo so non capisci quanto la voglio usare io cioè, non dico per citare il gioco, ma almeno per completare la seconda volta la Sarebbe citare il gioco, visto che tutti gli altri esseri, esseri viventi la completano due volte. Gli vi... Esseri viventi non la completano sta roba due volte. Sono I tutti, i tutti gli altri esseri viventi. Eh, cioè, I non morti sono esseri viventi. Sono esseri non morti. Quindi Appunto, viventi. Non sono viventi. Preferiscono essere chiamati non morti. <ride> Capito? <ride> tipo. Senti, lasciamo Uno basso, perfetto. Mi rischia di essere sì, chiamato sì. diversamente alto. Silenzio. Sì, sì. Mi piace. Le stragi del Bowser. Mi ha visto che appena trovo uno strumento curativo ve lo Vorrei fare quel... quel un oh pezzo wow. di quello che eh, tipo oh si wow. gioca con la sua saliva no, ma sono no disidratato meglio così così lo sentiamo tu lo fai un sacco di volte eh. ma lo faccio perché è divertente ma lo faccio oh. Bravo. li ho bloccati nel e loro mi guardavano con, con tanta pietà dicendo mi ti prego, mi sparo e invece no invece no visto che non hanno degli occhi e neanche hanno la bocca ah. <ride> e non hanno parlato spero di che cade <coughs> Mm. Da, da, da. Che stanza siamo? Non lo so, qua siamo. E viva! Però questa volta sei veloce. Sono 10 minuti. Senza... 18. Perché mi hai messo l'alto? Ah non lo so. Mmm, buono! Meno male. Prese da Comunque, se mai questo video venisse perso... Tanto non so davvero se riusciamo a finire però, tutto adesso. Probabilmente dovremmo dividerlo. Cioè, non è, Non so davvero veramente lo dobbiamo gestire. Non lo dobbiamo dividere, dobbiamo fare una parte off camera. Lo so, ma il problema è che, che... Quando verrà pubblicato questo video? Questo lunedì... Domani <ride> um... praticamente? Non penso che potrà mai succedere, dato che ci impieghiamo tre ore a finire il nostro abilito. Basta che cerchiamo di non, di non avere nessuna interruzione. A me non servirà. non servirà eh, non editarlo. Allora lo pubblico così puro puro. Guarda che la seconda volta non dobbiamo. non dobbiamo telecamera. Eh, non, non solo registrare la parte finale. Eh? dai 11 minuti sei già la, la cosa bella figa figa non durerà per me questa volta se vuoi la seconda volta la faccio io Guarda, sarebbe una cosa bella ma il problema è che non funziona io diciamo conosco tanti che più tanti cose che... Okay. vabbè si sì, si sì, ti serve tanto senti ti ho detto appena trovo uno strumento operativo io me cioè. indipendentemente da cosa è e da quanta vita ho ok? da quanta vita è Aia. perché non uccidi quello che sta dentro di te invece di uccidere quello perché che di te? perché non ci sono uscito diverso di te pensavi che il fuoco a, a attraversasse tutto il tuo corpo anche dentro uh -huh. la coda sì, io pensavo che un volta spuntato il fuoco avessi tipo il corpo caldo ah non lo so guarda well. well, no? <ride> Yeah! <ride> sono potentissimo tipo uh, <coughs> una bomba dietro di te e poi tutto bianco sì, non è un non Sono citato, abbiamo un paio di let's play che è bello Abbiamo finito i due tecnicamente oggi Due Vabbè, eh, non sesso, dai Non è manco un let's play quello Però eh, è comunque una serie E neanche è finita Perché ci sono i giochi di febbraio ancora Dai, vieni qui subito stordino Stupidino ah, ce l'ho già la chiave mannaggia um, mi, mi... mannaggia quello ah, okay. <ride> <ride> si, si, si voleva salvare poi si, gli è arrivato un fuoco nella testa un fuoco un fuoco, fuoco. dove la porta? sopra oh, devo fare tutta la vita. abbiamo per... già ottenuto 200 monete sì. stavo dicendo stiamo per baxare i soldi allora. Protezzi. Oh. Che poi è stato sempre bombo per qualche motivo. Aww. No. Ecco, questo è <ride> normale. <Non sono> Devo <ride> stare attento a questo. Devo stare attento a questo. Ehi, <ride> Io non gioco. Così sei <ride> Che poi allora fanno male solo i propri. Cioè non possono attaccare i loro team. Devono attaccare solo loro stessi. Dai. Non gli fai, non li uccidi così che per forza c'è pure lui la chiave? chiave no chiave io non lo chiave questa stanza mi sta dando sui uccidere perchè è lei esatto. a me non piacciono le stanze nude ok day is not a key day ah, ecco. ok dov'è la porta? giù dal tizio Ok. <ride> Perfetto. <ride> Adesso ti colpisco. Strazzi. Ok. No, i buscuri. I buscuri ombra. Ouch. Ouch. E scusa, datemi... Decidetemi, dovete spaullare o spagliare. Non lo capisce! E piva. Via, via, via. Corri. <ride> Ori Bowser, Bowser grazie grasso. Ah, comunque è voi. cambiato il coso, cioè, ma c'è C'è Non gli interessa nessuno <ride> Tu mi dici di commentare C'è Riccardo, secondo, terzo, quarto C'è Riccardo e, e' Riccardo, quello nero Di colore Di colore Di sono in un schivato Di contrattacco Yee yeah. Sì, quella, quella no, mia no, mia. no, no, non la so, non la so. Esiste giuste così. La, uh, prof, la conoscono tutti! No, tu la conosci, basta. Ok, speriamo che quella sia una pietronella. Certo una pietronella, non esistono le qui. Ah. Occhi d'occhi. Senza good information. Sì. Perché ora spawneremo sul nemico, spettiamo? eeeh <ride> me lo è che non è perché io ci avrei buttato pure 300 euro e sinceramente io dovevo mettere sul mio conto bancario per far fruttare a 18 anni mi sarei preso invece di 300 euro 400 euro che bello sì. che bella la, la, la finanza vai vai bye. bye. Ah, ok Manda fungo, questo, questo ti fa attaccare la lupa. Oh, questo è un oggetto di attacco. Beh, sì, non ti serve ma... più. Punto. Stai lateralmente... Devi cerchiare. Non sarà un fungo piccolissimo. Stavo aspettando tempo e basta appunto wow, wow fortissimo se quello abbandona il tuo mostro mi è sparito pure! tuo che hai ucciso Merino. Ah, menino <ride> è sparito di nuovo oh. okay. Vabbè, se c'è ma... brick ma mettiamo brick oddio ma quello scala le pareti non è che salta no lui si arrabbita mi fra... fa paura guardalo! è certo che fa paura ma perchè mi segui invece di andare a prendere i bici? si è mangiato la scarica lei! Ah, non ho parole questa roba qua è più inutile di qualsiasi altra cosa voglio attaccare il lupo o l'acqua, come si chiama? ma io non so volare papino! stai zitto sei inutile se non sei volato si sa che se qualcosa non sa volare è inutile. Popino, tu non sai volare! Sei ciantane! È morto! Vedi quanto è inutile! In memoria di.. In memoria di coca! Il E di tanto Fanta non c'ha niente! Preferisco la coca cola Coca fungo! <ride> Perché aveva, era. era fatto di cocaina. veniva <ride> guarda. <ride> Mentre muore ci puoi passare Bowser aia, ah, yeah. Bowser Ombro um, scru Oh. Adesso mi hai stufato, guarda. Adesso ti uh. prendo a batterlo ver A. Ah, eh. uh. 30 di vita. Curati. Shut up! I don't cure ok? You cure myself. Sì, però 30, è 70 non è 50. I don't kill. No. <ride> Mi curo solo quando lo dico Non c'hai potrezio. Però fortezio. <ride> non c'hai prote... potrezio potrezio. Allora. Le soli ne dici. Perché sono. Vai giù, vai giù, vai giù. Una parete, una non parete in Perché deve essere sempre l'ultimo? l'ultimo squid. Perché deve essere sempre l'ultimo? Oh madonna, muori! Oh. Guarda, mi devo fare tutto il giro, mannaggia! Mannaggia! <coughs> Alleluia! Almeno non ci hai messo più di un minuto in nessun livello. Aiuto, poi mi insegue, questo mi, mi uccide. aia. Eh, ora è come ora, ti ora curi mi... dal veleno? Curazione, emergenza. Ah sì, è vero. Ora lo puoi usare visto che ora ti porto. Ok, meno male che cura 50. Stavo, stavo per avere qualche dubbio, però per fortuna. Mi sono assicurato. Adesso. Perché sì. Vi faccio vedere un secondo proprio. Non ha scritto. Vedi, dice che donò 10 pv. Però non, non dicono che non ha più. Scusa, gioco. continua. No. Eh, continua la, la descrizione. Non lo dice. Vai. L'ho già provato. Continua la descrizione. Io, mio mio hai... mio. Sì. Non lo dice, te lo no. Sì, ma mangiati la tua. No, no, non ancora. Perdo un po' di pv e poi la mangio. E dai, è una curiosità mia. No. no curiosità tua lo sto cavando eh, sì, per... appunto che una curiosità tua come dice, off camera dai fatti i fatti miei no ma poi te ne mangi tutte off camera ah, quindi. quindi non è più una curiosità di nessuno perché, <ride> non, è ah, ah, ah, perché non, è, non è possibile vedere ti prego no, oh mio dio. evviva quelli che dice, si prepara con una chiamata ma no l'avevamo no, so. no. già provato cosa non lo sapevi pensavo che era il labirinto cambiasse Io pensavo che sei stupido! <ride> che fossi scemo <ride> meno male che non era uno dei, dei tizi che plomano oh, ah no. ma hai ucciso originale stiamo per raggiungere il basso delle monete e briga ancora non appare. lo schifoso. Cioè abbiamo il big bone e quello non si decide a vedere. Stavo non da te lo mangi, la mangi la lattuga! Ora sì. Beh. Che bravo! Mangia Uo. le verdure, Bowser! Eh zitto! Sei una verità, sei una verdura! No, non, non mangiarmi, bello. Bowser! Il bravo bambino, Sve, Bowser! Bello, bello, bello. Voglio divertirmi un po', vai indietro! Shh! Non mi puoi dare Io faccio quello che voglio e ho deciso che ero stato qui. Eh? Io faccio quello che voglio, e ho deciso che resta qui! <ride> no, stai sprecando tempo, Bowser! Shut up! Bowser, non passare al lato scuro! Usa protezione con stro perchè Perché dovrei? Non... Perché se no tua madre ti mette in punizione! Cioè ora basta Bowser ha paura. Basta di Ma... dire cavolato piacere. E Questo viva. video sta diventando troppo stupido. Sì. Questo video dovrebbe essere molto serio, dovrebbe essere un video dove, dove si rompe. Dove, dove, dove, dove piangiamo. Dove, eh, dove si piange, dove. E dove... invece è nostro video. Dove... E Bowser mangia le verdure. Sì. No, 444 no, no. no. nel il tempo. Cosa? Ah, il tempo, guarda! Ah, comunque questi nuvoli cambiano il loro elemento. L'abbiamo cosa... già detto. Non è vero, mia. visto che è un video eliminato. Abbiamo tipo, detto aspetta, detto, aspetta. Abbiamo detto off camera tipo 30 volte. <ride> <ride> In tutti i tentativi falliti senza le scorte dell'emergenza. Questo è il primo tentativo con le scorte... Le, le, le, le. No! Ma E anche è? se non ci riusciamo, lo pubblichiamo lo stesso. Possiamo uscire dal labirinto anche, anche dopo averlo finito la prima volta? Ce cioè, l'abbiamo già la chiave, che fai? Ah, non lo so. Mattio, io... metti pausa. Non ve lo vedo. siamo quel tizio lì! ma niente, è brutto. Eh, appunto, meglio! Salto 40. Oh, siamo quasi a metà. Quanti. quanto siamo? 24, siamo quasi a metà pure qui se ci mettiamo 5 minuti per 10 stanze più o meno 4 minuti per 10 stanze cioè un attimo 6 minuti ci cioè, abbiamo messo 6 minuti per ogni per ogni 10 stanze Quindi, si ammazzano da soli 999 viva è impossibile veramente ce l'abbiamo già da un bel po' 999 e, no, e comunque non più. ci abbiamo messo minuti, 6 minuti per ogni stanza è impossibile allora perché abbiamo 25 25 minuti mentre siamo tipo alla. Cioè quando stavamo alla stanza 40? Quando stavamo nella stanza 40 eravamo 24. Quella proporzione. 40 sta a 24 come 10 stai kits e 6. Io le so fare, sono bravo in matematica. Io sto facendo economia, che è bello il Cioè in realtà fa più schifo, però è la stessa cosa. Ma dove dice? No, io. A me piace la matematica. Guarda che la faccio pure io, e pure a me piace. Sì, ma tu puoi schifo. Tu non no, non dire, io sono un pro. Sono più pro, Quanto più. prendi nei compiti? 9 e 8. Ah, io prendo 10 Tu non fai le medie, ok? Sì, e tu quanto prendi? No. le metti. Ah, non lo so. Ne ho veduto tutti. Ah. Venire. Perché <ride> lavorare, perché? a quei tempi a ah, quei tempi ora sei il più genio dei giorni ora sei il più grasso dei giorni 26 minuti e 26 di vita e allora? uccidenze? io credo in Dio non è vero tu sei ah, alto. lo so <ride> <ride> perché <ride> sono ridendo <ride> no, la no. pazienta va a labirinto di certo livello Lasciate stare. Aspetta, <ride> sì. ok. Questo pure la Cioè, lo schifo. Lui è venuto qui soltanto perché sennò non avremmo pubblicato nessun video per quattro settimane. Appunto. Beh sì, l'avrei dovuto dire nel. Il... video delle mappe, ma ve lo dico adesso, io sono appena guarito dalla febbre, vi faccio capire. Cioè, praticamente. Perché hai imbottito di, di antibiotici. No, non è vero. non andato banco per scherzare. Non ci credo veramente. Gli antibiotici fanno abbassare la febbre. Sì, ma io. io vomito con gli antibiotici. Ah. Quindi vabbè, se sentite la voce così è perché c'è il naso tipo. Scusa, che tipo di antibiotico prendi? Tu? Nessuno mi fa lo schifo. Eh, che tipo di antibiotico ti ha fatto vomitare la volta in cui lei ti è stata? Allora che ne so.. Boh, non lo so per, come si chiamano gli antibiotici che prendo, perché appena. No, nel senso la Oddio, no, no, no. Ci, ci sono sai. gli antibiotici a supposta, pillola. A... No, uh. no, no, Gli antibiotici sono quelli che si sono là e si bevono. Eh, Poi, io bevo quelli, io bevo, prendo quelli. A me fanno schifo, mi fanno vomitare. Ma non per scherzo, sono serio. Auci. Mangia. Non ancora ma io voglio, voglio rischiare con una vita. Sì. ma sei stupido sono una socialista così sei... stupido <ride> non verrà mai pubblicato ma su. no io lo pubblico comunque va bene sali sopra e comunque dovevo per forza ascoltare Perché se la prendevo da rd cioè ma che dammi. personaggio devo prendere in mio super mario bros 2 eh? mio super mario bros de volevo dire che personaggio devo prendere secondo te? Il personaggio orale. poi questo se sei Dambo o Previto se Io sono Dambo, se sei Io non sei, te se l'ho detto perché il personaggio normale. Se ah ma labbo. siamo stati tutti e due il personaggio secondario. E comunque eh, i quattro giocatori... Lo so! C'è Todd Blue. C'è Todd Blue. Non si può giocare con i quattro giocatori tutti nella modalità hard, tra virgolette. C'è Todd Blue. Sì, ma sostituisce Todd Jarrow. Non si può usare Todd Jarrow e Todd Blue insieme. Ah non lo sapevo. So e ora lo sai. Vabbè, però è il inutile che diciamo abbe, i quattro giocatori si è incastrate a usare un personaggio fascia. Perché, perché non so, lo so già. No, io ti sto dicendo c'è Todd eh, Blue. <ride> non funziona. Ci ho già provato io. <ride> non, so, non ce l'hai la Switch. Lo so, però non ce l'ho la Switch. Lo so, ma però c'è la Switch. Ma però, Sì. È. Io Hai sono il teore. migliore della mia classe in grammatica perché tutti gli altri prendono serio. Io sono il migliore nella mia, mia classe. Io prendo tutto. Sì, proprio. Sì, è vero. Perché sono andati all'IPC perché sono stupi. Vediamo che non si studiasse. Appunto. Io invece sono. Okay. Eh, invece tu, tu l'hai preso per il suo serio. Io ho preso per fare informatica, però informatica non la stiamo facendo perché il nostro professore è stupido. Mangatelo il fungo shake. E poi usa una carta cattura su, sui nemici difficili da sconfiggere così gli attacchi meglio. Ma non è vero. Sì, la carta cattura normale sui nemici fa schifo. E pressoché inutile, fa solo perdere tempo. Ah, mannaggia! Ok. Da quante che usi la parola prezzo che? Eh... Chi è che usa la parola prezzo che? Tutti? Non lo so, forse quelli non stupidi. Ma ah, io non ho mai fatto. Uh, stanza 50, siamo metà, quanto siamo? 30. Oh yeah. 20 abbiamo messo 6 minuti, 24. Come sei 6, finito? Brack, brock, break, come cavolo, ti chiami tu. Break dance. Oh no! no oh, no! Vabbè che se ne faccio. Basta spammare il fuoco. E ora basta spammare il fuoco suo testone gigante stupido che cacchio è successo vabbè lasciamo stare <ride> chi abbiamo ucciso chi è che è morto no vedi che è successo anche le altre volte e eh si sì, lo so ma chi è che è morto qual qualcuno ce lo spieghi nei commenti se è arrivato a questo mo mo momento del video no qualcuno ce lo spieghi nei commenti se, se qualcuno ci, ci segue veramente no, a, parte no, qualcuno. Ci segui. Vabbè, a parte qualcuno alcuni ci segue a parte qualcuno e guardavo pure gli interi video. Alcuni. Mi <ride> sento la durata media è di 1.40 secondi di visione. Invece in alcuni video in cui c'è solo una visualizzazione di un fan, cioè c'è cioè, cioè proprio. Ha dato una craviata sulla bomba. C'è cioè 30 minuti. Come la durata del video? Sì, ma hai visto quello là? Ha dato una craniata sulla bomba. Sì, è no. stato. Si è esplodere. Craniata. Sì. Cioè, no, oh. allora. Oh, uh, sta per esplodere! Sta no, per no. esplodere, lo voglio vedere da vicino. È sempre conto no. craniata. Perché suona tipo cranata. Craniata vuol dire che ha sbattuto la testa sul cranio. Sì, però se dice una testata suona meno, diciamo. suona meno.. come dire? Che cavolo s'ava facendo? <ride> Stavo correndo a cazzo sul, sul, <ride> mura. sul, mura. sul Lo... oh, muro Sul muro Sul muro Sul muro Mulo Stio Pubo Almeno al in questo... In questo video abbiamo un, un... cioè le stanze sono meno del... tempo, cioè hai capito? No, 30 minuti stanza 50. Nel hai, regno visto, hai visto in Invece nel Regno d'Estate stavamo a 12 minuti alla stanza 10. Cioè al round 10 anche se erano davvero molto uh, lenti cioè davvero molto veloci questa è la stagia di squad <ride> magari si muovessero ma no oh no, hai preso un danno cosa ti dirà? è bene che farò questo. 8 danni oppure 6 non mi ricordo oppure 4 vabbè farò un sacco di danni con i proiettili però un danno col pacco vabbè Non era come l'ho schivato dove sei? Prima. oh sei quasi a level up non ti curare perché è un è, è, è un, un milione 440 mila il level up ci ne quasi <ride> perchè dici? Perché, perché tu hai voluto fatto... ok uccidi uccid uccid uccid uccid un nemico e level up Lurezza. Falso, falsità, tutte falsità. A meno Pronto. che io non abbia letto male. Hai letto male. Non è vero! Ho letto, ho letto bene! Ha letto grasso! Il mio letto è grasso. Quello no, no. si sta lì a buggare e ha detto. Beh. Oh no, tutti i miei amici sono morti! Brick, dove sei io? Oh, no, la oh, prova oh, a suicidarsi. Al massimo, al massimo delle monete. Perché non vieni? Voglio comprare tutti i furbi shape funghi shake, ultra funghi, funghi. Perché funghi. non usi protezio? esiste protezio, poverini Perché forse non riflette così tanto? che cosa vuol dire? ah ah l'ho spedito via io. <ride> io ero andato nell'entroterra per salutare il suo amico che è andato all'inferno cosa? niente, tutta bibbia Sh, Oh, veloci sono, ai. Uh, guardi. Ora basta seguirli, visto che tutti vanno nella tua stessa direzione, tranne loro. Vai! Ma hai visto! Sei, sei saltato su uno e poi hai dato una testata all'altro! Una, una craniata. Craniata. Ti sembra più che distrugge la testa! Oh, Ora allora lui è cattivo! Ha. Ai. Smetti di dare craniate. Non si danno le craniate ai martelli, si danno soprattutto le bobbe al soffitto. Ok. <ride> no, le bobbe al soffitto! Così! Le bombe! Dov'è la porta? Bowser, porta con la. lì la porta! Non è Sì, guarda! Guarda dove sei micando! E sbellica! Se, se tu indichi da la, senti, lascia stare. Okay? No, non, Stiamo indicando sei, la vera forza. Non sei bravo a indicare a dare le indicazioni. Ok? Evviva, ci abbiamo messo quasi più di un minuto. Sì. Molto so, probabilmente questo video durerà più di un'ora. Vabbè, a prescindere. O aspetta aspetta. Questa era la stanza in cui morivamo sempre. No? Sì? Ho deciso di Magic Kuba che ti Adesso non succederà che le scorte grasse, le belle belle. E poi c'è un casino no. di, video, okay, di vita. Io. Di vita. E eh, vabbè tutti morti. E viva... Eh. Oye, oh yeah. dai qua. Non ti passa a pal le palle oppure no. Anche lo dico io <susurra> 30 ci, secondi. Ci esatto. pensi che pure con Bartolomeo ho ricevuto il 60 Signori, salta Hai. Nuovo record. Ho parlo. Lady, Lady no, non è l'ore. Brick, dove gli anni le sei? Ma oh, no, siamo sicuri che Brick Cell l'ha venito sì, di solito. Sì, siamo sicuri, visto che a me è successo uh. una volta. Signori, signori, chiave. Forza, forza. Evviva! Non perdiamo tempo, forza! La fortuna! La fortuna, signori! E non sta durando tanto. Sì, aspetta che lo dobbiamo rifare. Lo devo rifare. Dai, non sta durando. Oh, no, no, il, il porco... Vabbè, mi serve il porco. porco. <ride> mi fa ridere che le gambe. Ah. Oh, oh, calmo, calme. non è Oh Wow, calvo, Kamek. Come... Non è Kamek. Lo vorrei dire. Non è Kamek. Lo vorrei dire e Kuka. Mi sa che non dovresti dire nessuno di più. Forse me già in culpa te lo puoi tenere a te. Meglio calma. Te lo puoi tenere a te, vabbè. Te lo Questo puoi tenere te. a te. Lo sì. ricorderò sempre. Lo ricorderò sempre. Te sulla, riba... sulla tomba mi faccio scrivere. Telo te lo te. Eh? Uh, uh, telo te lo ten. eh? Te uh, lo te lo tengo. Te lo te lo senti. Uh. Te lo te tengo. Usa la mia madre sui malghi. Marghitupa. Marghi vizio. <ride> <ride> <ride> Muori! Dalla... Un fungo velenoso, cura l'avvelenamento. Ma io voglio capire il senso emotivo per cui la giù. Cioè tipo il fungo velenoso in vario televisione. Così video. i nabbi che non conoscono gli, gli strumenti pensano. Ah, oh, è, è un. bel.. No, il problema è che ci hanno pure messo la descrizione. Non e mai... appunto, chi non, chi non legge la descrizione, chi non no, legge niente. Chi non si informa No, hai capito. I no. ninji qua non ci siamo mai arrivati. Uh, protezione ha salvato la vita. Hai visto? Calma, calma calma calma calma usa un, Ma, un coso vitarlo. usa un coso attento ho 16 oh, punti vita stai calmo bravo eh ti ammazzano in 3 secondi ho ancora un lino ciao Uh! la, la pub vita usalo no ti prego c'hai pure una, una stella sul un si sì. appunto allora dove la porta la porta è appunto. lassù <coughs> Ah si sì, no questa è la stanza in cui siamo parlando oh. l'ultima volta perché Oh Perché fingi di essere pippo? No, I got, I got Goich Goich Sto questo abilità dovrebbe essere l'inferno invece la stiamo a qua Sì, perché abbiamo le, le, perché le abbiamo di emergenza le hack la prossima volta che vado a scuola la merenda la metto in un sacchetto con un fungo sopra Quelle. così sopravvivo e mi metto a vivere ah ma è meno sto schifo qua <ride> sei uno schifo catecaccio e li qua, vieni? Non uh, ci arrivo <ride> <ride> Pur... Bowser Bowser, perché non sai usare Bartolomeo? Bartolomeo, da notare Babbeo Bartolomeo Che tu sei raffreddato, quindi dovresti dire Bartolomeo Evviva, non dobbiamo andare sopra con quei tizi Que quelli stanno lottando per conto loro Cadegnaccio VS. Vai, Cuba. No, non sto ridendo per quello che hai detto tu adesso Perché? Mi eh, ha battuto... Oh. No, Un attimo, stai ancora imitando Pippo oppure sei... Sei... Eh, tu ridi davvero così quando sei raffreddato no, no. Aiuto, mi stanno contellando le squadre Comunque Cadeva per un e da un colpo Ma orfanello com'è che dice più? non mi interessa che okay. no, non ho abilità oh no <ride> hai visto come club? senza l'abilità Bowser non è niente <ride> Bowser è Bowser senza abilità <susurra> non è Bowser il dragon super mega sputa fuoco Ok, mi sa so che ti devi curare. Eh sì. Molto dura, sofferto. Aiutala. No. Vai via. Usa Doremi. Ah no, Doremino. Muoviti. Vai tutto, bene, vai tutto bene. Se muori, se usi morire con tutti questi effetti curativi. quanto manca a livello Poco. Ma tanto poco! No, veramente manca pochissimo! Quanto manca? Tanto, un nemico! Una, una ventina di punti al massimo! dio oddio, aspetta che li bobbati! Che, che quant'è che manca? Una ventina di punti, bene. Cosa vuol dire? Perché? Non può mancare così poco. Scusa. Ah, ok, no. Avevo visto il punteggio attuale, non quello che ah. mancava. E, e l'hai pure letto male il punteggio attuale. Cadere! Cadere! Ma no, dai! Ok, buono! Buono! Lo sai che la descrizione della sua carta dice: potrebbe battere pure sua nonna. <ride> che schifo! Non ho capito cosa <ride> uh. Vedi come si. Come, eh, strano che ha gli spasmi. Vabbè... Comunque ce l'abbiamo la chiave! Ah, meno male sei in l'ho scioccato no, ma perché sputi fuoco chi c'è davanti a te Bowser non avere le allucinazioni fa male fa male avere le allucinazioni fa male alla salute <ride> però secondo gli studi vivere fa bene alla salute eh? vivere ah. fa bene alla salute ha detto bene lo sono più sicuro dal la bentella Primo video oh, sì, No, no. no. Eh, eh non è non è che c'hai una cosa curativa Eh, eh no. No. Vabbè no. Oddio, no via, via, fuggi, fuggi. Hai <ride> uno mi faccio una paura da Madonna, mi fa una paura anche adesso se <ride> però non quanto da dopo ma come si muovono, cioè si muovono così, come se non fosse animale. Dio salvissimo, dov'è la porta? Forse devi entrare in quel tubo. Entra oh. in il tubo! Sì, proprio spavola un tizio davanti. Un ninja. Oh no! Il ninja Due. Oh, ninja. Doppio ninja. What? Oh calmo, forse ti fa molto male quando Mio Oddio stiamo sprecando troppe, sto sprecando Non ho visto che carta era vabbè Abbiamo un Ah no ne abbiamo un bordello ancora di azione di emergenza E mancano ancora 30 stanze Quindi ce la facciamo un sacco Ok però poi, poi che le dobbiamo rifare? Per fare la, il giro della vita. Capito? Sì. Questo come oh. si fa, ma? Ah, ho capito. Che non arriva! Quali problemi? Questo è l'unico che. Cioè Bowser è l'unico che li può sconfiggere qua. La coda era qui. Ridarmi la coda <ride> Bravo, ah, girati di tua! No, tu. no l'hai buttato giù. Bene, adesso faccio il giro e lo vado a picchiare. Perché è, è, è stato bimbo. un bimbo cattivo. bello che è l'unico che è rimasto. Cioè, guarda... L'unico allora, bimbo rimasto. No, no, caldo, no, caldo. Mm. Tu dici... Abbiamo cibi? avuto delle interruzioni. Delle interruzioni. Bravo, bambino. bambino. Fatti uccidere la papa Bau. <ride> a quanto stiamo 46 ai ai è ai buono ai ai. il bon primo bello. labirinto è durato un'ora un secondo me questo durerà anche, anche meno sarà meno bello combatto! missione kamikaze ah ma tu così ammatti così bon. si sono uniti e... Che carini! Uh, si sono okay. fusi together! No, no, no, no, calma. Tu sei l'azio. Salve. E la sua regalino. Buon compleanno. <ride> <'ho> Sploso <ride> fuori dalla scena. No, l'ho fatto esplodere io. Ah. Oh, no, gli occhi. Chi obbligi. è? Ah, non è un occhio. Ok, allora, l'unico modo per ucciderli uccide è protezio. Attento, attento che c'hai poca vita. Ci deve essere un altro modo per ucciderli. Uh, meglio questo, ok. Se no protezio non è, non è un pizza opzionale, quello serve per. Cioè protezio no, serve però. Protezio per opzionale, questo. perché se i nemici qua non li trovi e il gioco normale, solo sì, che reale. Sì, Due volte e in, e sincero, in una volta non gli, li devi per forza uscire. Non serve Luigi! Forse Mario. Sa, Sottilino può servire! Ah no, Mario! Luigi. Luigi. È è meglio perché sottilino non good. serve niente! Luigi Good! All right, Mario! Luigi Good! Shut up, Luigi! Non già sta solo bene! Sono birba! Qui ci un figlio di un birbone? Birbone! Come che lo dicevi? Birbone! Birbo! Birbo. Birbo. Oh, oh, oh. Goals. Goals. Goals. Wow! Non mi serve! Eh <coughs> no, quello è lo! La... Vabbè, ve lo prendo! Ah! Ti rende invincibile for a few times! Ciao questo! usiamo questo e usa Roma. Eh? visto che you're in trouble e non ti favo anche si quando vuoi uh, no no no uh. ne stai usando troppe di razioni non, non è disintossicati. vero disintossicati eeeh mauser tanto cibo eeeh <ride> stai ancora mangiando No, oh, la mangherita. <ride> e la bargherita. Sì, era una mangherita. Uh, siamo fregati. Perché? Non deve per forza avere la chiave lei. Ah. Che, non ti piace i porci. Porci qui. No, Se la bargherita ha la chiave. Non può essere lei, è impossibile, mi sa. Ah, sì, tu lo. No! no. Però lo vedremo se è possibile quello che mi preoccupa è, è il maiale lì Bene. meno male se aveva lui la chiave sare, saremmo cioè il magliare è so. l'altro no quello sì. era facile no Questa usare un salto piccolo più protetto oh ecco eh, quei tizi b questa infermia e la famiglia con il cuore puro Con l'ultimo cuore puro Evviva! Queste, abbiamo finito i, gli sfondi di Ora ci manca solo poco e abbiamo un sacco di cure Are you happy? Eh? Sei felice che stavolta abbiamo finito? non l'abbiamo finito dobbiamo sì. farlo di nuovo c'è pure quella battaglia lo so la battaglia va vabbè no, dobbiamo fare altre scorte di emergenza perché no poi non ce la facciamo ma possiamo uscire non lo so non, non dobbiamo rischiare abbiamo quasi finito e abbiamo un sacco di cibo e poi uh, quella dobbiamo. cosa la facciamo a camera no, sì, beh, secondo beh, secondo beh, si ma secondo me si può uscire non si può uscire se usciamo dal labirinto siamo fregati. Ok. Oddio oh, Quanto gli odi oh, i i giovanni. Il capo del tiburo. Uh! uh, uh, uh. Prendilo! Però lo uso, togli la foglia usalo! Usalo proprio contro questi che sono brutti. No! No, vabbè. Ah! <ride> Perché ferma pure gli attacchi? No. <ride> no, no, no, no. Hai usato un paralogio per guadagnare un paralogio! Buono! Vabbè <ride> okay, c'è un ninja. No. Che... Senti, a me basta che sono vivo e che sono sopravvisso da più due tizi là. Oddio, che... oh, ma, ma veramente non avevate più fantasia per un nemico odioso, veramente? Sai che ti dico io lo bombardo. Bombarda maxima. Non ci credo, ho preso i, i shurik Perché sono delle entità si Eh Ehm.. Mm uh, sì, no. Ah wow non è qua. Non se ne è manco accorto sto qua poi S Che vuoi? dire? che c'è un nemico? Non c'è un nemico Che bello è? Non è che lui c'ha la chiave? Ma è basta che sei un attimo perché okay. non hai fatto il fuoco? Perché non c'è tempo per il fuoco Io tengo bomba e poi! boh il è l'ultimo avrà la chiave? quanto stiamo? 53 dura da poco di più dura tipo un'ora e il video il, il completo non quello... si sì, senza, senza la seconda volta ouch Perché? Ma eh, non capisco perché ci sono quelli spinati se poi ci sono... se, se, no, se poi la lancia ti fa male. Ok vai. corri, Scappa! Gaucho colpevole! Gaucho! Gaucho! Gaucho! Oh, oh, oh. Sushi, wow sushi. sushi è un amico di Kirby perché Sushi è anche un cibo ed è anche un amico di Peter Mario. Oh, non è vero. Sì. Nel sushi non può essere un amico. Sushi. E questo, questo spiega il perché Sushi non è un amico di Kirby Stars. Aia, ballarga Sushi però un lento però non la salta eh. <ride> scatti Ma poi come di mi difendo scatti eh, scatti per difendermi. ah wow fai <ride> comunque lento ok usa subito il tubo quando arrivi giù Poi oh, c'è un nemico da aspettarti! Esatto. male che non ho scommesso. Ah, ti ti rubo le pattuglie. Ah! I just want Brick! Brick, where are you? We're waiting! Sì, <coughs> se, se hanno loro la chiave. Sì, quello voglio, bravo. Era buono. Era buono. Ma non ci arrivi. Oh. Comandi di carta. Ok, quelli. Dovremmo mostrarlo quella cosa. Dovremmo mostrarlo quella cosa che cambiano l'elemento. L'abbiamo la, la, la, la, sì. già visto. Si è già visto. Va bene. Non dici io ho sempre la ragione. Anche quando non ragione, io ho sempre la ragione. Eh, praticamente tipo dici uh, l'Italia.. In Italia si parla il francese no. e, e poi tutti iniziano a parlare in francese. Wii Wii! Si parla il francese! Wii Wii! Wii Wii Wii! Ah sai che li bombarono! E poi la Wii, oui, la Wii oui inizia a essere la console più venduta! vuoi la playstation? oui ok ti do la Wii oui. dov'è la porta? oui si sì. dov'è la porta? si sì. oui je parle de la port francese lui ha provato la coltellarmi però ha preso la mamma e le morti. Vai a colpellare le bombe! Mi fai saltare l'aria! Ma anche no! Che non sei il rumore fa quando... Perché ci sono tutti sti cosi? Perché esisti tu! Che cosa sei? Goku non lo sai! Perché non è pragliate a le cose <ride> di malissimo? Che cosa ne vuole succedere? Non è manco toccato quel coso! Dio Santissimo che... girati! Sei brutto come la fame, anche perché non hai niente, non hai una faccia. Vuoi morire? Che io che sia lui con la chiave. Tanto non è, lo so io che non è lui. Perché non c'è nessun altro modo per fare sta stanza. Mario li butterebbe tutti giù Cioè usa Mario, li butti tutti giù e poi li continui giù Ah no, loro continuano su Continuano a stare su Non cagino Perché mi vedete il brutto che mi fai cambiare tempo Ho un'idea migliore Oh yeah Ah ah ah Non può Può Lui può anche okay, adesso posso andare qui a ah, no. okay. yeah. Go no weeeeee galera non è cambiato niente aspetta è uguale è solo che sei un po' più verde rispetto a prima yeah. Yeah. Okay. Yeah. meno male che era lui con la chiave se no c'erano altri 4 o 5 là sopra e appunto due minuti per un livello questa sai? È... No. Qua... ci manca? 15 Stop Bowser Power Wow wow wow come tutti wow. morti Tu muori muori What's this non sai il protezio per attaccare Usa protezio per difenderti No <ride> <ride> Protezio? Si chiama protezio perché Prot eh, significa. Eh, ti protegge! Ti no, difende! Prot significa potenza. Cioè? Cioè potenza di, di protezione, quindi significa che la protezione è un po' potente, quindi la protezione è sociale. La miglior difesa è l'attacco. No, l'attacco è la miglior difesa. No. La miglior statistica è l'HP. No. Se hai 3000 HP, vai, vai a fa il al tuo nemico a tipo il friglo. Che, che ti aspetti? Muori subito! No! visto <ride> che 3000 HP, diciamo che è, non è una cosa... Sì non ma più. sei la difesa bassa, pure Basta lungare il collo! Perché, basta! Tutte boh, le statistiche sono la statistica migliore. No, la, la, velocità, è, la velocità è inutile. La statistica migliore è la statistica. La, sit, la la statistica migliore è, è la media delle statistiche ok va bene così? no Perché perchè Perché sono mai bene Ti <ride> voleva colpire io l'ho colpito se uno ha media di statistiche uno ha media di so 800 sto preleve la fare sto preleve la fare sto preleve la fare uccidi queste level Sì. il framoni Qua, così. Ah, io adesso Tanto che si frega, ma ma no, le velatti. Vero? E ta Ta bo Io customer. Io customer. Io customer. Ok, Bowser salta. Tu giochi ancora bravo? No. no. Io gioco a ultimi. Sì. cosa? Io gioco a ultimi. Io non gioco più alla super, io gioco a ultimi. Santa 90, signori, siamo, ci siamo quasi. Alleluia. E Lucky Esther. Ho oh, conosciuto anche ma, con sta. Scusa, nel labirinto di svolta di qua. C'è sto cavolo di brick? Non lo so. <ride> sto mattone qui. Eh, capita? Brick. I, i, i. I, I brick. Che il contrario di Kirby. Oh, davvero? Due <ride> <Le> funghi <ride> tossici. Con una pera cosa. Due funghi tossico-dipendenti. Che cosa brutta? Ma dai, ma nessuno, davvero. Perché mi dovete fare tutto il giro? Fare tutto il giro? Perché far mi far fare. Far fare. Far, far, fare. far farà che, nessuno, che, nessuno manca. che a nessuno macro. Che a nessuno macchera. Oh, no. Cosa? Non sono... Io non ho cliccato a sinistra. Ma che diavolo. Ma Deve... da hell, beh... E ora lo devi ritoccare, devi perdere altri due punti di vita. Quello è enorme. Che gli è successo? <ride> Ma io non ho cliccato. <ride> Ma che... E vabbè intanto sono morti. <ride> No! Ancora! Dio Dio! Ok, perché Morri. dove cacchio vai? Abu! Abu, tu lo fai! Mi sembra il giusto! Muoviti, è ancora la prima stanza! No, in realtà è la, te la, 90, la 90... 90 anni... No, adoremi, adoremi è inutile Adoremi... Io sapevo che curava gli effetti negativi, ma invece non lo fa, lo cura, non è vero, non è, è quelle di maledizione. Faccio è... la musica. C'è un altro pixel più l'utile del mondo. Sì. C'è il più inutile del mondo. Non nah. sì. si non dirlo sottilino. <ride> Cosa? Che ah si, sì, la... è sottilino il pizza oh, e sì, sì, sì. più di tierra. Bowser, Bowser è più veloce del caffè Bowser è più veloce di tutti. sei un altro che è più inutile del mondo? Okay. <ride> farfalla Bowser can do anything. <ride> bowser revolving. <ride> <ride> <ride> Bowser è velocissimo. Ora tengo, tengo un po'... si chiama? È Bowser è veloce e più potente di tutti. Ah! Oh. Sono stonato. Dove? Come la porta. Ah, ecco. Wow! La cosa più facile del mondo. Cioè, hai già messo 8 secondi per aspettare. Oh Oye. Yeah. Questo è perché Bowser che duel. Un'altra Maria. Uh, Bowser can do anything. Mm. Because Bowser has the power of is killing Bowser. everyone. Oh. Mm. Run, Bowser, run. Bowser. No, no, no, no. Bowser, okay. Bowser non può fare nulla. Bowser is potentio. Wow. Pick the key, kill enemies. Eh, someone else. Has... Shhh! Silenzio che il diavolo stai blaferando! Sto dicendo che qualcuno ha la chiave e, e poi. No, in realtà non l'hai mai detto questo, Senti come... Someone has the key. Someone, someone else. Someone has the key. Perché loro non si congelano? Perché io mi congelo e loro no? Perché loro sono bravi. Sono e caldi, non sono no? brutti. Sono caldi. Dai insomma, spawnate voi. Non è che era la margherita. Ti <ride> prego. Che era la margherita. Quanti danni fa la margherita? 40. Che ne so. <ride> Quando vai in due... In, eh no, devi pensare che andate in altra dimensione. Lo so. Eh. <ride> come devo fare? prendi Mario e poi visualizzala però devo andare dall'altro lato se no una... se no ho una visuale migliore e vedi quanto lo danno fa. ah giusto Quasi siamo a sono... svolta di fuoco eh, quindi eh, facevo bene qua però. oh margherita margherita eh. maledettita ok farla non è il pizzo più utile del mondo ok vai vai vai vai. visualizzati E eh, vabbè come la colpisco da lontano? Uh, bowser <ride> no bowser è lento serve qualcuno di veloce. manolo tengo... tengo... A scatti aspettiamo... ora sì. uh, io l'ho sentito. Lo so, pure io mi sono sentito. <ride> io mi sono sentito male. aiuto Meno male Ma che. che parla... fa un danno Corpo a corpo! Scusa, Tom, fai. fai visualizzala! Non la visualizzo, farla la scusa! Non perdo tempo, ok? Voglio cercare di vivere io. Allora usa una, una ricarico una Sei così tanta paura ah, non Una scorta di emergenza come tanto si chiama Ah non le puoi rimandare Sei bloccato E io le giro a Torre Io sono l'intelligenza <ride> Sono però sveglia di fuggire dannazione Io sono l'intelligenza Artificiale Sveglia, Oh mio dio Giuro che sto un... Per... Sto per lanciare un urlo. Allora. Se adesso. scappa di nuovo, lanci Bombo! Bomba, Bomba ammazza! Eh, tanti sono morti con bombo, signora Margherita! No, no, no, no, no, no, no, no! No, no, no! Corri, corri, corri, corri! Ah, non è arrivato. <ride> Mettiti! <Just. ride> Mori <ride> <Viti, viti. ride> Mio Dio, quando rischia il tempo! Muori! Mio Dio, è vero, c'è il tempo da rispettare! In solito il D la riesce a colpire! Quanti cacchio di punti vita c'ha, guarda! Siii! Sì. Alleluia! Questo è stato quello più faticoso. Non hai idea quanta fatica! Mio dio! Ma curati! Tutti Goomba! No, non mi curo adesso. Tutti Goomba ah, testa dura. Ce l'hai già protezio? Ah. Ah. ah. Ecco. Forse, forse se cambiamo pixel era meglio. E così avevo un frame di invincibilità. Ok. okay. <ride> Bombo! Si, ah, sì, che, che bello! Che vogliono tutti! Tutti insieme! Dio! <ride> <ride> che stava facendo? Ti volevo suicidare! <ride> così! <ride> <ride> Poi non è nessuno di questi l'app no, eeeh se si muove, no, non, non ci riesco è ovvio e che è ovvio che lo ucciderò li ucciderò tutti me lo ucciderò tutti i giganti, testa dura no. i giganti sono, noti per le loro, doti da ballerina <ride> Oh, il mio pizza. amico corre come i giganti così così pure io con i giganti ma non ho nulla da fare se com'è eh? allora calma, profezio Calma e profezio freddo Perché si è girato? che problemi hai? guarda si gira Perché il diavolo si gira? Perché forse vuole vivere eh, come te solo che tu hai oh intenzione no nooo ti no, no, oh no, no, no. Ti... Ma come fai a sopravvivere la prossima volta? Ma no Io non capisco perché prende no cioè non prende no è quello! no diavolo di no no no no no no no dopo! Lascio. Solo quello lascio, no Il cacchio! Ma che, ma che... Ma che non sta il flessiccio c'ha? Vabbè l'abbiamo capito, c'era il coso qua. No! C'era lui! Secondo me c'era lui! No! Eh, si sì, si è girato! Eh, sì! Ma... Non c'era quel tizio! Dov'è? Dov'è? Dov'è la porta? Eccola. Tipo poi ti arriva in faccia quel drago mentre apri la porta. No no, sì. <ride> tipo così! Buh, arriva fino alla porta! Alleluia 69 96 Eh 67 cosa 69 come è venuto sto numero che l'ho letto Perché sei nabo io ho sempre fatto schifo, ho fatto schifo a leggere il ho Sono fatto schifo a leggere un partenzio basta Lì sta scritto 430 Tobiela Sì 646 All'Ambi ho letto Vim vieni bim, bim, bim, bim. bim, bim, bim. Bim. Bim. Uh. no no vuole le stragi così <ride> tipo le stragi a suoi dei schiaffoni. schiaffoni ti dai uno schiaffetto <ride> e lui ti fa un po' male e fino a, a quando non, non, non, non gli disintegri la faccia no e poi li bruciano la mia dai, ci siamo quasi! Sì. 68! Sì, ma prima problema è la bocca. Va... Come facciamo a rifarlo? È impossibile. Non ce la facciamo mai. <ride> Ancora sto qua. Tanto poi poi un'entità strana muore e poi, e poi abbiamo una. Secondo me dei codici del gioco sta qualche, qualche entità. Che non c'è nel gioco. Vabbè, per forza c'è qualche oggetto e non usano. Ci sono pure i nemici che so. Lo so. Però ci sarà qualche entità non, non presente nel gioco, ma nei codici. Ecco, qua non è successo. Perché? Boh. Boh. 98. No, 69. 60... No, ah, 99 nah, non rimedi. Narbo, nabo, nabo. E non Non muori. Cioè, se muori qui, ti ammazzo. Ho ancora due scorreli. Delle... Scialla. se muori qui ti ammazzo Ma Non me ne mi... danno una e poi se ne salva e tolta davvero accento da ciondico ah, aspetta che, qua come faccio? ci sono quelli che vi lanciano le cose, e questi che mi caricano non so se le usare in pombo o protezione. <ride> e che, che cavolo di sopra, ma cos'è sto casino? Secondo me. Mo, li, io, io vado a uccidere prima sto Mi stavano sugli aermi. Secondo me è il meglio se usi una carta per No, non funzionano. E prova almeno! Non funziona! Prova! No! Non proverò mai! Okay. Sì! Ma senti, tu dovrei sfruttare io, <ride> non tu, tu lo stai giocando. Io mi sto nuoviando. Tu, tu puoi fare i fatti tuoi, non dici. Che eh vabbè, un attimo. Eccoci qua. Sans argento. Siamo finiti nel mondo 6. Mi stavo aspettando, io. Per... Sono solo uno. Chi è che per... Posso. Ah, avete lavorato bene, i vostri sforzi sono stati apprezzati. Grazie. Io non sono che un servitore di antichi, mi ha per dare potere ai veri eroi. Avete superato il labirinto di 100 livelli. Ma che. ma che siate davvero gli eroi della leggenda è tutto da dimostrare. Vi lancerò una nuova sfida. Ecco. <ride> Potete usare questo tubo per uscire dall'avvento. Una volta usciti, dovreste attraversarlo tutto per incontrarvi ancora. Se lo farete, vi riconoscerò come i veri eroi della leggenda. Vi aspetterò ansiosamente. A presto. Ecco. ecco, a questo punto io vorrei porre fine alla mia esistenza, però... <ride> Perché? Perché? Almeno ci, ci ha detto che usciamo, usciamo, usciamo, usciamo. Quindi ora ci andiamo a rifare tutte le cose curative e lo rifacciamo. Ci vediamo, forse. Ok, eccoci qua, noi del futuro, cioè questi qua, noi del presente. Siamo arrivati finalmente qui, dopo due settimane da quando abbiamo iniziato il video, uh, e finalmente quest'oggi completeremo il lavavitto di 100 livelli. Allora, questa la Scusate è stata... per il ritardo, uh, grazie per la pazienza e anche per le visualizzazioni che stiamo comunque avendo yeah. dopo queste quattro settimane di inattività. Cercheremo di pubblicare un, vi un, Oggi un video. Oggi vogliamo fare un sacco di video proprio a questo pubblico. Sì. E iniziamo pure i due display. Sì, Galaxy che ce l'avete chiesto. Qualcuno... Ce l'ha chiesto. Ma vabbè, Mario Power. Power Mario. Sei eh, vabbè, bravo, hai risultato. Vabbè, allora siamo al 799 e... ehm. Um, sì, abbiamo la chiave, quindi... Abbiamo siamo... levelappato un casino. Oh, levelappato, vabbè. No, anch'io. Anch'io un po'. Perché ho fatto le, le... Okay, le mappe. Un po'. <tell'> aus. Eccoci qui tornati, stanza 100. Cure. Ah, come va eroi? Meglio che ve me lo dica, io non lavoro davvero per gli antichi. Non fraintendetemi, mi hanno creato, ma solo in funzione dei miei Comunque il mio nome è ombroso. Vi ah. ho testato per studiarvi e ora i vostri cloni sono completi. Adesso riuscirò a battervi a prendere il vostro posto. Ed ecco quella rivelazione. <ride> oh eroi finalmente anime beate. Devo distruggervi con il potere dell'opera. Ok, quindi. Ok, scusate l'interruzione, ma sono.. Ma hanno fatto irruzione in camera. Allora, come battere Ombroso? schiacciatelo male Allora, Bowser, e attenzione a quando carica ha copiato salto. tutti e quattro gli eroi anche se noi abbiamo usato solo Bowser e questo non ha ecco, senso usa i funghi shake quindi attenzione questo è Mr. L praticamente, non è Luigi, è Mr. L okay, attenzione a quando usa il Funny shake vai aspetta che mo, co, tu, così tanti ne hai usate no, ne ho usate pochissime 5 anzi no, 6 ok, hai ucciso ok, questo Bowser. è Bowser del mondo di, di giù il Bowser besta, salve. No, nel senso che è quello... Dio fa, fa la stessa cosa... E ha le stesse basi del mondo di giù. Ah, Perfetto. No Mario ah, Picci è l'ultimo. Sai che c'è, però io avrei... Ascolta. Sai che c'è, però io per l'ultima parte avrei voluto usare ogni eroe per, ero per battere la prospettiva. Però ormai è troppo tardi. Supera al massimo che è Mario lo batterò con Mario. Ok. Visto che Mario è l'ultimo. Ah, uso un altro tanto per. Anche perché. Eh, sì. Non ti serve più. Vabbè, in realtà, Non ti servirà mai più. Appunto, quindi Dopo questo gioco. non giocheremo mai più a questo gioco. Lerà Finalmente. Verrà se... seppellito non credo. Questo Questa... gioco non Questa è, è mio, video... quindi lo dovrei ridare Appunto. al suo proprietario. Quanta... Quanta... Non lo avremo tanto. più nella circolazione E ora siamo pronti? Per lo scontro finale. Ah, anche tu usi Martolomeo, va bene. Ma, ma, che è uno questo, scontro di Martellisti. Questo, ma, questo Mario ha solo Martolomeo. Va bene, uno scontro di Martellisti, allora. Wow, io li faccio 32 e lui solo 10. Ouch. Fa malissimo Dio. C'è pure <ride> la carta Mario Ombra. <ride> che schifo. Va bene che è un boss di fine gioco, proprio che non riesco a battere Beh, i, giochi, i, i giochi il boss di video gioco dovrebbe essere and boss quello di calma calma o sei Lampo blitz si sì, mi regola sono un hacker io uso gli oggetti Perché usi martolomeo è meglio protezzi appunto non ah, lo okay, battere con le sue stesse armi Usa Bowser, sai. Beh, dai, per lo sconto finale, Mario contro Mario non può mancare, dai. Perché? Okay. Mancava così poco per battere l'eroe. Beh, in effetti, se avessimo avuto un altro eroe probabilmente. Mm, un attimo, questo è il boss finale, ma che bella musica che c'è! Cioè, nel senso, nel senso proprio una, mus una musica di hype, bellissima. vi preoccupate, ce sì. la metto io una di. una colonna sola. No, non una. metterlo non Lo so. <ride> Con il potere dei pixel sarei riuscito a vendicarmi degli antichi. C'è Martolomeo, scemo! è Marto nomeo, scema. Lone, ombroso. Ha usato la forza dei degli eroi. ha il potere dei pixel. Poteva copiare pure i pixel. Se <ride> ha copiato gli eroi, allora. Yeah. Ok, 10 okay. screen di finali. A C'è 8 vabbè non lo so. Otto. Carta Mario. Carta. Carta, Carta... Mario Ombra. Carta Peach 1, cioè quella classica. Carta Peach Ombra. Peach Ombra. Bowser 1, cioè Bowser classico. Perché ci sono pure Bowser, Bowser con, il, con il vestito da sposo. E... Carta Luigi. E infine. Carta Luigi Ombra. Luigi Ombra. Che sarebbe più misteriale ombra, però vabbè. E con questo tubo finalmente possiamo uscire dalla bilita evviva e concludere questo let's play tipo Mario marina meraviglia di 100 livelli e se un pericolo pss, ma sono appena completato in appena due o tre mesi sì. ok eh. salutiamo questo labirinto in bellezza facciamo esplodere il cartello così chiunque ci vada vale, muore male perfetto e quindi noi ci salutiamo adesso vorrei salvare prima però guarda non vorrei perdere tutti i confessi anche se non ci giocheremo più comunque cioè se non salvo mi sento male vomita no, eh. sì, allora quindi, questo è stato un bel let's play vomita eh. lo stomaco muore. Cioè, per il per prossimo Mar let's play sarà Mario Galaxy si sì, l'abbiamo già detto ah ok eh, dove è il blocco di salvataggio devi sì, andare pure più su facciamo così guarda allora questo è stato un bel gioco da registrare secondo me però Leggermente. No io pes no, Leggermente sì. pesante sugli altri. Il l'abirinto di 100 livelli svolta di qua è stata la cosa peggiore, ovviamente. Abbiamo cancellato pure quindi sacco di progetti tipo le mappe del tesoro. <ride> e voi lo sapete già. Oppure no? Le ricette si sì, lo sa. So. Cioè, l'avremmo dovuto dire in questo episodio all'inizio però. L'abbiamo no. detto la prima volta. Ah. Quindi il prossimo Let's Play, quindi, sarà Mario Galaxy di nuovo. Ehm, yes noi ci vediamo al prossimo let's play ci vediamo alla prossima ciao che felicità